Avete mai visto questa immagine? Conoscete questa ragazza? Non la conoscete? Qualcuno potrebbe pensare cosa ha a che fare questa ragazza col mondo dell'informatica. Sarà una storia che ha a che fare col porno? Nulla di più lontano. E per scoprirlo guardate questo video. Sigla! <musica> Ben ritrovati pinguini, io sono Valerio e vi do il benvenuto in questo nuovo video di AFK Storia Oggi vi parlerò di Lina e della storia che c'è dietro a questa foto Ma prima di cominciare vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina così che la tenervi aggiornati sui nuovi contenuti che pubblicherò su questo canale e se vi va anche potete seguirmi su Instagram dove tendenzialmente pubblico foto con me e il mio cane quindi se vi piacciono i cani, perché non seguirmi? La foto di Lina... Comparve per la prima volta nel lontano 1970, in una rivista di Playboy. Precisamente compariva all'interno... Avete presente quei paginoni centrali che si piegano? Esattamente, compariva in un paginone centrale nell'uscita di novembre di quell'anno. No, no, no, fermatevi. Vi giuro che questo video non ha a che fare col porno. Lo so che siamo andati su Playboy. Aspettate, questa immagine che originalmente era semplicemente grande 512x512 pixel Viene, anche se adesso mai le persone la stanno utilizzando di meno Comunque veniva utilizzata come immagine di prova Per quei algoritmi di processamento dei segnali, processamento delle immagini e anche di compressione Tra gli algoritmi di processamento delle immagini a Playboy C'è ovviamente un lungo cammino E adesso io vi guido in questo cammino nel 1973, circa un anno dopo la pubblicazione dell'immagine di Lina, il professore associato Alexander Sochak, spero di averlo pronunciato bene, stava lavorando a un articolo scientifico. Nella fattispecie stava lavorando a un articolo che parlava appunto di compressione dei dati. All'epoca, e anche adesso, per testare i propri algoritmi di analisi delle immagini, si utilizzano sempre almeno all'inizio, immagini di test come queste, che sono di fatto delle immagini artificiali, che però sono utili per dimostrare l'efficacia di un algoritmo piuttosto che un altro. Tuttavia non sono immagini, diciamo, tra virgolette naturali, sono immagini che ad hoc. E quindi il nostro Alexander si era semplicemente rotto il cazzo di questa immagine e ha detto adesso voglio utilizzare una vera immagine. Tuttavia siamo nel 1973 non è che qualcuno poteva andarsi a Google Immagine e scaricare una foto, all'epoca semplicemente non esisteva e comunque non c'erano tutte questa immagine digitale stiamo parlando di più di 40 anni fa mentre alexander cercava una nuova immagine da utilizzare un suo collaboratore entrò nel laboratorio casualmente con questa rivista di playboy alexander la vide la prese strappò il pagione centrale e mise dentro lo scanner la foto di lina però gli scanner di una volta non erano come quelli di oggi avevano una risoluzione limitata e potevano semplicemente appunto scansionare immagini 512x512 Ovviamente l'immagine di Lina non è solamente questa È tutta quanta Ma io ho paura di metterla qua su YouTube Vi lascerò il link in descrizione Tuttavia se lo fate ricordatevi che quella foto è stata scattata 50 anni fa Cioè eh, Lina che ancora è viva non è più così Ma io lo so quello che vi state chiedendo Chi è questa Lina? Lina Forsen Nata Lina Sio Blom, non lo so se l'ho pronunciato bene è una donna di origine svedese classe 1951 non si sa i dettagli della sua vita tuttavia sappiamo che a un certo punto della sua giovane vita si spostò negli Stati Uniti per fare la au pair spostò come modella sia per Playboy che anche per Kodak da quello che si sa continuò a fare la modella fino al 1997 dove prese un impiego presso un'agenzia governativa che supportava i dipendenti affetti da disabilità si sposò due volte, ebbe tre figli e adesso ha uno sbotto di nipotini ora andiamo a ripercorrere la storia della foto perché non è finita là Alexander Pubblicò questo articolo. Siamo negli anni 70, non c'era quella globalizzazione che c'era oggi, dal punto di vista comunque digitale. Questa immagine venne utilizzata per altre pubblicazioni, anche da altri ricercatori, sempre nell'ambito del processamento delle immagini. E Lina non ne sapeva nulla. Lina lo venne a sapere perché durante un'intervista, l'intervistatore gliela mostrò. E questo accade nel 1988. Stavo parlando di... 15 anni dopo e lei la prese molto bene ed era piuttosto contenta addirittura nel 1991 comparì come foto di copertina non tutta quanta, solamente quel pezzo di una rivista scientifica Optical Engineering è il nome del giornale che tuttora esiste tra l'altro addirittura questa foto comparve all'interno di sì. Silicon Valley del 2014 e lì era talmente famosa nell'ambiente del processamento delle immagini che nel 1997 fu invitata alla cinquantesima conferenza dell'Imaging Science and Technology, IST. Ma è illegale scansionare e utilizzare una foto da una rivista? Ma ovviamente è illegale. E poiché la foto di Lina stava facendo il giro del mondo, Playboy se ne accorse e voleva far causa per violazione del copyright. Alla fine loro non la fecero. E anzi, i cervelloni di Playboy dissero: Forse dovremmo sfruttare questa situazione. Per concludere, recentemente in un'intervista. In un documentario lina ha detto che lei si ritirò come modella molti anni fa e quindi suggeriva di far andare in pensione anche la sua immagine infatti alcune riviste scientifiche oramai non accettano più pubblicazioni che contengono lina altre invece semplicemente caldamente sconsigliano di utilizzarla ora la domanda che vi faccio è voi conoscevate questa storia avevate mai visto l'immagine di lina Scrivetemi dei commenti e fatemelo sapere. E se vi è piaciuto questo video, non fate i leoni marini, siate dei pinguini e iscrivetevi al canale e cliccate la campanellina. Io per oggi ho concluso, grazie per avermi ascoltato e ci vediamo con prossimo video. Ciao!